Cosa sono gli audio notes? Sono, si comprano in libreria, ecco qui in libreria c'è per esempio Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, letto da chi? <ride> Ma da Paola Cortillesi, perché prenderlo? Perché è un capolavoro, non l'ho fatto io, l'ho solo letto, però eh, in libreria si trova questo fantastico libro, voi direte c'è scritto ben poco, perché, perché serve a, ad annotare le cose che ci piacciono? dei libri quelle cose che ci sembrano così belle che vorremmo sempre ricordarci e che poi non, non ci ricordiamo non sappiamo dove schiava. avrei dovuto segnarmi quella frase e con questo si può fare ma come ascoltiamo il libro lo ascoltiamo grattando qui non si vince cioè si vince la mia in questo caso mh, me che leggo cioè nel senso la mia voce che legge il libro sono stata abbastanza confusa credo e in libreria e si sì però ci sono un sacco di altri, naturalmente, di altri audio notes e adesso stiamo registrando Persuasione. Arriverà.